In questo nuovo video Oggi voglio provare a fare una cosa un po' strana Ossia chattare tramite Skype ehm, Con degli youtubers eh, Ho trovato Ne ho trovati alcuni Ma non tantissimi anche perché eh, Ce ne sono di diversi Non sapevo se poi chattavano quindi... Iniziamo subito con Crea nuova chat E eh, aggiusto eh, Chatterò con Sofì Glami quanto te poi Jacopo e Daniel dei Pantellas David dei DF non so se conoscete comunque il link dei loro canali in descrizione Frafrog e Richard Htttttttttttttttt che sono due disegnanti. Beh, due persone Allora, iniziamo con Sophie Si chiama Sofì Daniel Marangiolo di Pantellas, eccolo qua, si capisce palesemente per lui perché so, sono di Varese, quindi facciamo un profilo e nella foto. Quindi iscriviamo allora Daniel Marangiolo. ciao ciao ciao Ok, ora continuiamo con Jacopo Malnati, che è la campagnella. Quindi scriviamo Jacopo Malnati. Jacopo Malnati, ho capito che era lui perché ho fatto il profilo. E eh, prima di tutto sono di Varese. c'era nessuna immagine. Ma mi ricordo che Giacomo Malnati del di Skype eccolo qua. C'è anche questo qui che è, eh, visualizza profilo. Si vede che è lui e in più come non so come come si Nome Skype Live: i Pantellas, Pantellas, quindi secondo me è lui. Quindi facciamo il mio messaggio. del df che non lo so si chiama qui e lui visualizza profilo e lui ecco, come vi ho fatto vedere nell'altra nella foto che vi avevo messo qua con la parte quindi invia messaggio Saluta sì. Erin. Infatti qui chi segue può capire questa frase non è, non è come sembra. Ok? È. Andatevi a vedere il loro video perché non posso vedere. Comunque, poi uh, chi altro dobbiamo scrivere già? Ah sì, a Frafrog. Lei si chiama Francesca. Uh. perché uh, come nome di Skype c'è Frafrog, che tra l'altro hanno scritto addirittura la loro posizione, quindi saluta Francesca. Guarda, solo che non mi ricordo il suo cognome perché era Riccardo ricardo ricardo sì, va bene Richard ricardo ricardo ricardo ricardo Quindi scriviamo a Riccardo Hattis Anche lui l'ho cercato Riccardo Hattis Non fai che come mai ecco qua uh, due Uno come nome scritto ah, Riccardo Htt L'altro è Riccardo Htt1 Roma Io andrei con il primo Fai ciò con la mano soltanto aspettare che eh, qualcuno ci risponda in ogni caso non ve lo faccio vedere oggi bensì in un prossimo video nei prossimi video vi aggiorno e um, quindi ciao ci vediamo comunque se questo video esce domani cioè per me è domani ma per voi è oggi Vabbè, l'ho registrato per voi ieri sera, ok? Quindi non è proprio di oggi. Non so se domani farò un video... Vabbè, ma non, non vi importa, ok? Direi di smettere qua con le, le stupidaggini. E... se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, su tutte le solite cose. Dai, arriviamo a 30 iscritti, che siamo a 29, ne manca uno, uno, uno, dai! dobbiamo arrivare ehm, spero il video vi sia piaciuto lasciate un bel like eccetera eccetera eccetera ciao